Ciao a tutti e a tutti e benvenuti in questo nuovo video Oggi questo è un video un po' diverso dal solito come vedrete Perché oggi andrò a fare, appunto come avete visto dal titolo Il Get Ready With Me Andrò a fare un Get Ready With Me Ho deciso di farlo semplicemente perché, non lo so, mi andava di truccarmi e... Quindi sì, ho deciso di farlo per questo Perché mi andava di truccarmi essenzialmente, quindi... E niente, ho deciso di fare il Get Ready With Me Perché mi andava di truccarmi E um, appunto ho deciso quindi di farlo e, Ma poi anche perché appunto non mi andava di farlo cioè, da sola Ma oltretutto perché non è solo perché mi andava di truccarmi Io intanto vado a stendere il fondo e lo metto prima io sto usando il Fit Me della Maybelline con cui mi si sto trovando benissimo e dicevo non solo per questo non solo perché mi volevo truccare così ma eh, mi sarei comunque dovuta truccare per eh, per registrare un altro video o meglio una intro per un altro video perché vi spiego quello che voglio fare vi spiego un po' quello che voglio fare in poche parole in poche parole quello che voglio fare è praticamente fare delle video reaction su una serie di tv che è ovviamente Riverdale che è in questo momento la mia serie tv preferita e eh, quindi ho deciso di fare delle video reaction io sono alla uh, ovviamente alla stagione 3 perché sto rimanendo Um, al passo, con tutti gli episodi e con tutte le stagioni, ovviamente, ok, gli eh, episodi e le stagioni, e ovviamente sto vedendo la terza stagione, e ovviamente sono arrivata la settimana scorsa, anzi in realtà questa settimana, perché io... Um, perché di solito Riverdale esce il venerdì, mi sembra, o il giovedì o il venerdì comunque, ma io di solito ovviamente lo vedo la, eh, lo vedo la domenica in streaming e, ehm, e ovviamente io appunto domenica, ho appena visto domenica l'episodio 12 ragazzi che... Oh mio Dio, è stato uh, penso il miglior, non penso, è stato il migliore episodio di, di, di tutta la stagione, se non dell'intera serie. Io ho amato l'episodio 12. Chi ha visto l'episodio 12 sa esattamente di cosa io stia parlando. E ehm, non voglio fare assolutamente spoiler per chi non ha ancora visto, Uh, il 12 o per chi o per chi addirittura magari è ancora la prima uh, stagione o alla seconda stagione ma ragazzi uh, cioè l'episodio 12 è qualcosa di <ride> è qualcosa cioè, l'episodio 12 è la perfezione ragazzi vi dico solo che l'episodio 12 è uh... Cioè, non lo so, è l'episodio degli episodi. Chiamiamolo, chiamiamolo così, ecco. <ride> eh, non vi voglio, non voglio ovviamente fare spoiler. <ride> ma vi dico solo che se non l'avete visto, se non l'avete visto, andatevi subito a guardarlo. Andate subito a riguardarlo perché, ragazzi, è, cioè, è assolutamente da vedere. Soprattutto se vi piace eh, soprattutto se vi piace quanto piace a me è assolutamente imperdibile e mh, come ho già detto non voglio spoilerare assolutamente niente come avete visto ho usato questa cifra la Fit Me sempre della Maybelline prima ho usato il, il Match Perfection della Rimmel London Ora vado ad usare il Master Cut, come dicevo, se amate <ride> come me Riverdale, è assolutamente imperdibile. E giuro che non voglio spoilerarvi niente, ma uh, vi dico solo che questa puntata è piena, e ripeto, piena di tante cose cioè <ride> a me prima della prima che arrivasse la, la, la puntata 12 ne avevo già un'altra mia preferita di, eh, della terza stagione di puntate ed era la mia preferita fino a quel momento la 10 perché anche quella è stata una puntata piena di sorprese e non so <ride> e cose scioccanti che sono successe quindi Gente che moriva, gente che... vabbè. Gente che tornava, gente che moriva, gente che sembrava morta, beh invece non era morta, vabbè. Ma ragazzi, no. Vabbè. Poi però, ho visto la 12, e ragazzi, la 12 è non spettacolare. Di più. Quando proprio no, hai... <ride> Quando proprio no, hai... Pensi che i i produttori non si possano superare di più e invece si superano altamente di più comunque <ride> tralocendo questo ehm, dicevo ehm, è una puntata ragazzi vi dico solo che è una puntata in cui ci sono milioni di sorprese e uh, alcuni momenti scioccanti. Ci sono ovviamente anche alcuni momenti di uh, a, a, a, alcuni sad moment, quindi momenti uh, alcuni momenti tristi e spaventosi. Diciamo che ti fanno che ti fanno temere per la vita di, di, di dei personaggi. Ci saranno molte coppie ci sono momenti LGBT, ragazzi. E ho detto tutto. Saranno momenti uh, di uh, pura felicità, ragazzi, per voi. In cui direte, oh mio Dio, che bello, sì, che bello, finalmente. Eh. E, purtroppo, però, ci saranno anche alcuni momenti, ovviamente come sempre ma è una gioia ovviamente si sa si sa ovviamente che se i produttori non rovinano una puntata non sono contenti quindi <ride> dico solo questo, dico solo che è stata una puntata spettacolare e che sono sicura che lo sarà anche per voi e um, detto questo, intanto io vado a fare l'intero trucco con la palette, certo, stavo inquadrando nello specchio, beh, beh, beh ovvio, con la palette um, della Makeup Revolution, la Reloaded. Questa la Velvet Rose, E ho deciso di fare appunto, il, um, appunto la reaction del, dell'episodio uh, 13, cioè ho deciso appunto di cominciare a fare le reaction di uh, Riverdale quando lo vedrò perché appunto dopo tutto quello che è successo nella 13, oh, eh, nella 12, scusate, ho deciso che probabilmente era il momento, cioè che comunque ne valeva la pena. Eh, appunto mi era venuta voglia, vado ad usare questo qui. E dicevo, ehm, Punto, ho deciso di fare la reaction perché appunto avendo visto <ride> l'ultimo episodio ragazzi eh, ho capito che eh, quest'anno <ride> ho capito che questa terza, terza stagione <ride> sta diventando interessante molto interessante anche se ovviamente ho già iniziato anche se in realtà sono già a metà, sono già a metà eh, della terza stagione. E anche se appunto sono già alla terza stagione, e eh, mi dispiace, ma eh, io ovviamente la prima l'ho cominciata tanto tempo fa, prima che aprissi il canale, quindi <ride> ovviamente non potevo farlo. Ma comunque è una cosa che mi va di fare. Perché appunto sono già successe tante tante cose. E ci sono sta state già, troppe, ci sono già state troppe puntate. Troppe puntate. Diciamo. Troppe puntate belle. Che secondo me vale la alle quali secondo me vale la pena fare la reaction. vado ad usare questo qui e eh, dicevo oltre a questo eh, niente basta per quella la settimana prossima perché questa non c'è la terza la 13 la punta 13 c'è cioè la prossima settimana quindi e quindi dovrò aspettare ma meglio così almeno ho più tempo niente a parte questo eh, io sono ingrassata ragazzi non non, non eh, niente non riesco cioè <ride> niente sono ingrassata praticamente ero dimagrita e sono riuscita a eh, praticamente riprendere tutti i eh, tutti i chili avevo che avevo perso quindi niente eh... ma è una gioia anche per me ovviamente e... la cosa peggiore è che però purtroppo non riesco neanche a farmi venire la voglia di la cosa peggiore è che però purtroppo non riesco neanche a farmi venire la voglia di eh, diciamo Non riesco neanche a farmi rivenire la voglia di... Uh... Il trucco è finito, tanto era molto comunque semplice. E uh, devo mettermi solo il mascara. E uh, dicevo... Uh, dicevo dei Malek. E dicevo, oltre a uh, Riverdale, un altro game di cui mi piacerebbe fare ovviamente la reaction, e sicuramente, di cui sicuramente farò la reaction, sarà ovviamente Shadowhunter. Ragazzi, perché? Perché io fino a. a... Io l'ho guardato, io ho, so, ho finito di guardare Shadowhunter, la, la terza stagione di Shadowhunter, praticamente due o tre settimane fa al massimo, perché perché eh, io conoscevo Shadow Hunter ma non l'avevo mai visto, ne avevo, ne avevo sentito parlare, ma non avevo mai avuto la curiosità, e pensavo che comunque non mi piacesse e non avevo mai avuto davvero la curiosità di andarlo a vedere. Poi però un giorno ho visto eh, su YouTube dei video, sia alcuni video crack, ehm, di Chad appunto, ma sia anche degli, eh, dei video dei Malek, ragazzi. E ovviamente mi sono innamorata subito dei Malek, ma neanche a dirlo. Quindi ho detto, vabbè, guarda, uh, <ride> proviamo a vederlo. Sì, ho visto il trailer della 3B e sì, praticamente era luna di notte. Niente, lo Get Ready With Me è uh, finito e spero che il video vi sia piaciuto. Abbiamo parlato un po' del più del meno, insomma, mm, sì. E, intanto mi sono truccata. Noi ci vediamo in un prossimo video.